Challenger Tour, Yazziri profeta in patria, Martyrer trionfa a Bagnalluca, V storico. Torna il classico appuntamento griffato Vavel l'Italia, che fa il punto sul vasto mondo challenger. Questa settimana, 5 tornei in giro per il globo, Stefano Fontana vi guiderà alla scoperta di Svzecine Cari, Io racconterò Istanbul, Bagnalluca e Shanghai. La città più popolosa della Turchia ospita un torneo di assoluto livello. L'American Express Istanbul Challenger presenta ben 4 top 100 nel Main drive. Il Lennegrado, grado una del Seeding è il padrone di casa Malekia Yatsiri, seguito dall'Uzbeko Denis Ming. Le speranze dell'Italia sono riposte in bolelli. Che pian piano sta tornando ai livelli che gli competono, e Berrettini, next-gen azzurro che sta brillando in questi mesi, con vanni ritiratosi a tabellone stilato causa un infortunio al retto femorale sinistro. 5 TDS su 7 passano al 2 T, con Tzitzi Pass, recente vincitore in quel di Genova, e copil sorpresi da e Yandie. Nello spicchio superiore, Yazziri sfrutta un tabellone non irresistibile e fa man bassa, spazzando via, in serie, Sieder, Bonzi, Ilan, ma a Monet raggiungendo l'atto finale. Sotto, Istomin non segue le sue orme e perde ai QF per mano del next gen kazako Bublito. Quest'ultimo, in SF, affronta il nostro Matteo Berrettini, bravo a battere grado 4 Donskoi. Con un 7-5-6-3, l'Azzurro si regala la finale. Qui, perde l'uno grado al tie break dopo una lotta estenuante, si riscatta rifilandogli un bagel, 6-0, al 2, ma cede ufficialmente il passo con il 7-5 finale. Yazziri riesce a difendere il titolo. Yazziri, Fonte, Chiocciola Tennis Duniasi Twitter. Challenger Bagna Luca Negazione 45000. Nella metropoli di Bagna della Bosnia ed Erzegovina, va in scena il Challenger Bagna torneo da negazione 45000. I primi due giocatori del Main Draft sono Roberto Carballes Baena e Maximilian Marterer, visto il forfeit di Guillermo Garcia Lopez, vero n grado 2 del tabellone. Nella parte alta, Carballes Baena riesce a passare un turno, ma cade contro l'Azzurro Arnaboldi, in forma smagliante. Lo stesso supera anche il gioiellino canadese Auger Assime, recente vincitore a Siviglia, ma presta il fianco al 22enne tedesco Marterer. Il tedesco vince contro l'Azzurro Arnaboldi e vola in finale. Milo Djavic e Lara comandano lo spicchio inferiore, il primo si spinge sino ai quarti, il secondo perde al 2 t Entrambi vengono estromessi da Carlos Taberner, che vince anche il testa a testa contro Led in semifinale e raggiunge l'atto conclusivo. Nonché partita, un Marterer straripante vince 6-1-6-2. Taberner Marterer, Fonte, Chiocciola Geo sottolineatura set sottolineatura Edmatch Twitter. Non ha bisogno di presentazioni shanghai città più popolosa della Cina. Qui nasce il Road to the Shanghai Rolex Masters, torneo da 75 dollari. Come di consueto, corposa la spedizione asiatica presente nel mind drag, con il solito Yen Sun Lu a guidare il tabellone. Il n-grado 63 a Spazza via Kim, Saville e la TDS n-grado 6 Safvat. Prima di rifilare un perentorio 6-1-6-2 a Zan che gli consente di raggiungere la finale. Sotto, la TDSN grado 2 Peter Polanski viene stromesso dal torneo dalla WCI Ibing V, vincitore degli US Open Junior ed in campo per il 1T dopo 15 ore di viaggio e 13 fusi orari cambiati. Il cinese continua la sua corsa battendo Sekiguchi, Moria, n grado 5, e Buckinger, affrontandolo in finale. Il 17 n vince l'1 grado 7, poi approfitta del ritiro del suo avversario. Vince il primo challenger in carriera. Entra nella ristretta cerchia dei 17 enni vincitori a questo livello, e diventa il più giovane asiatico da Coroleo nel 2005. V. Chiocciola App Challenger Twitter.